Oggi facciamo la patente della moto, c'è l'esame e iniziamo il video così Non c'entra niente col video di oggi eh ragazzi Posso andare? Qui bisogna fare come kimbo Chianno chiano, chiano buono buono piano oh. Esagerato Benvenuti ragazzi in un nuovo video del Toto Sto facendo in questo momento l'esame di scuola guida. C'ho cioè dietro l'esaminatore. In questo video, ragazzi, non c'entra niente l'esame. Dobbiamo flippare la pit bike elettrica. Poi, come facevo a perdermi l'opportunità di fare un intro? Intanto che facevo l'esame di scuola guida, cioè Modalità nonno attivata. L'esaminatore, tanto no. mi state tranquilli che dopo diventa più adrenalinico. Però apprezzate questa cosa. E iscrivetevi al canale, ragazzi. Dai che devo flippare con la mini moto pomeriggio, raga. Vabbè, ragazzi intanto tanto che finiamo qui, vediamo se ho preso sta totta che mi serviva per flippare con la pit bike. Vi lascio alla nostra amata sigla. Ragazzi l'abbiamo presa Anche parlando durante l'esame Non potevo farmi scappare eh, L'esame di guida si fa una volta nella vita al boreto Cioè lo sai anche te Potevo farmi scappare questa opportunità Questo video l'avete visto nel titolo Dobbiamo flippare bestiolina. E per questo serviva la patente infatti ragazzi O forse no Per chi si fosse perso gli episodi precedenti Tutta questa serie è stata fatta perché vogliamo flippare la moto vera Non solo la mini moto elettrica Io voglio proprio flippare la moto da cross Dobbiamo farlo prima con la nostra bellissima mini moto elettrica Abbiamo già fatto due episodi ragazzi Il Primo episodio abbiamo provato la pit bike Abbiamo saltato sull'airbag, sul mulch per prendere un po' confidenza Secondo episodio siamo andati a saltare in rampa Sua rampa è a freestyle motocross con la moto da cross vera Siamo arrivati fino a 18 metri di salto Oggi purtroppo dobbiamo flippare lei tu comunque non scappi, eh? Io 30.000 like non li ho raggiunti. Sempre a tirarti indietro, ragazzi. Perché io mi devo sbattere tutte le volte? Far le cose. Questo qui si tira Andiamo sempre indietro. Canale. Fa il piscione, ragazzi. Il piscione come al solito. Alboreto piscione. Baby, vuoi un passaggio? Non posso rifiutare un macio così Ho mai maglie potremmo scivolare. No. In realtà, ragazzi, abbiamo creato un nuovo giro Un po' più tortuoso Per imparare a guidare bene la motoretta L'alboreto non si è allenato per un cavolo Quindi farà comunque schifo come al solito No, mi dissocio, non volevo distarti così, scusa Quando si usa la pit bike I'm con l'occhiale veloce proprio Eccolo Ti chiameremo Polloreto Allora ragazzi La pista è cambiata Ci sono curve decisamente più chiuse Molto più tecnico Qui non c'è più la passerella Qui è entrata dritta adesso Currone a secca frenata Tornatino strettissimo dove scivola in uscita, qui ottima curva dove si sta formando un canale staccatone attraverso Mutard. scrub in curva, accelera da tutta, staccata e rientra nel giro. Piano giù di qui sempre. Il sono atterrato lì è incredibile come veramente andare lunghi è la cosa più facile della terra allora, abbiamo rifatto praticamente tutto quello un po' che abbiamo fatto l'altra volta per scaldarci Ora ragazzi mi sta guardando Mi sta guardando Mi sta guardando mi mi mi guarda guarda guarda guarda ragazzi perché mi guarda così Che quattro testa Ha così tanta paura a flippare Nel campionato del mondo ha paura di flippare Dai toto. Non, tolto una motoretta. Cioè il flip con la minimoto da quando Praticamente me l'ha andata che ha detto cazzo devo fare Flip con la minimoto e ho voglia di farlo E non voglio star lì a farvi menare Troppo nel video Sa, se lo fa Perché l'obiettivo di oggi sarebbe proprio sul mulch ancora non so se è possibile perché non l'ho ancora provato sul bag quindi ho voglia ma ho tensione di provarlo sul bag prima di farlo con la moto lo faccio in bici giusto un paio di volte per far abituare la mente ad andare sotto sopra che ce l'ho a di mio perché ne faccio un milione però ragazzi fa sempre bene prima di farlo con un altro mezzo un attimo riprendere un attimo il feeling facciamo giusto un paio così ci abituiamo a andare sotto sopra È così facile con la bici. Ormai è un movimento che mi viene veramente naturale, facilissimo, non ci penso neanche a far flip. Vai in cima alla rampa, sedere indietro e tiri con le braccia. Un colpetto basta dare. Però ovviamente questa pesa 10 kg. Qua è più bassa, ha l'ammortizzatore dietro. Quando io faccio il movimento così, vedete che si schiaccia. Però dall'altra parte che ti aiuta a girare, gas. Da quello che ho visto nei vari video perché non me l'ha mai spiegato nessuno flip con la moto Vedo che tutti accelerano ovviamente in rampa e danno una bella manata sotto la rampa E poi si aiutano anche in aria col gas Accelerando ovviamente ti fa girare di più La cosa difficile però della mini moto, Guardate qua il mio piede sulla pedivella. Tu non puoi tenere il piede su così perché rischi di frenare in aria Infatti devi tenerlo molto arretrato in punta Cosa dici Mauro? Secondo te no, domanda Tiro di più che con la bici? Secondo me no No, più che altro che non vorrei che sai Vai a anticipare per il peso Bravo. E in realtà ti chiude dentro ti chiude. Beh, Secondo me ehm, come te tempistiche devi fare praticamente la stessa cosa Che mi è un po' strana Hai visto? Yes, sì. Nel dubbio o nel double Ah, no, no, no. ah nel dubbio o nel double <ride> La differenza ragazzi In bici immaginatevi che in rampa siete voi che tirate la bici. La bici non ha una sua spinta. Invece, con questa in rampa, tu hai l'acceleratore. Quindi hai 30 kg che tirano con l'acceleratore in rampa. Ed è quello che non so come andare sotto sopra con questo Cioè, non vorrei che scappasse via. Sì. Vorrei essere cellatissimo a farlo con la pit bike, devo farlo con la moto. Ma in realtà... no, In rampa e faccio così. Hai già fatto. fatto, hai già fatto meglio. Dov'è puoi farlo già dal boner? Vabbè Dai Ragazzi, in agitazione così siamo a 148 battiti. E non siamo ancora sul duro. Dai, lo proviamo. Due cose devo tenere a mente. Tirare e tenere la moto. Dai e eh. Allora ti dico, feeling, me lo aspettavo peggio. Allora uguale alla bici. Sai cosa senti? Quando parte non lo fermi più. Non lo fermi. Dai ne faccio un po', così mi abituo. capito? purtroppo che è fattibile sul mulch, ci li un attimo stavolta ragazzi col brownettino di The Protein Works guarda qua, cioccolato peanut butter, cotta l'acchi di cioccolato, brownie e cioccolato Io tipo la burro sapete cos'è un peccato? che ne ho preso solo uno perché ho detto boh vedo invece devo prendere tutto il pacco, ho sbagliato, wow. <ride> buono può essere <ride> di brutto mi sa tu pensi eh. che io mi sia dimenticato? Che tu devi saltare? Io mi sono dimenticato. No io non mi sono dimenticato? <ride> Ragazzi non è che flippiamo e basta, dopo vediamo l'alboreto. Ok. No. okay. Ah. Proviamo iniziare un po' a muoverci qua sul mulcino piccolo, ci prendiamo confidenza. Fare un po' di salti dritti perché più ne fai meglio eh per la confidence. Vorrei provare No Foot Can Can, però devo stare attento a non schiacciare il freno quando rimetto il piede. Ok ragazzi, ci siamo scaldati. Oh. È un momentino tanto atteso ragazzi C'è un po' di tensione cioè, Però vi dico Col fatto che adesso ne ho fatti tanti Ho preso confidenza Sono abbastanza tranquillo Non sono iper agitato Secondo me ero più agitato prima In questo momento c'ho 100 battiti Prima avevo 150 per farlo sul bag esatto. Sono un essere che funziona in modo inverso E ragazzi I più attenti avrete visto Che oggi sto proprio utilizzando questo Fitbit, questo orologino, la multifunzione vi segna un po' dal vostro battito, a notifiche varie. Oggi, appunto, volevo vedere su un trick nuovo come Flip quanti battiti riuscivo a arrivare. Perché in questo caso non è tanto lo sforzo fisico che si fa, ma è proprio l'attenzione. È una figata perché in realtà questo video è sponsorizzato da BuddyBank che ha fatto questa promozione fighissima. E per chi di voi non sapesse che cos'è Buddy Bank, ragazzi, mi sembra strano perché tantissimi youtuber l'hanno già spiegato benissimo. È il nuovo modello di banca Unicredit con un'app disegnata esclusivamente per smartphone qui arriva il bello ragazzi, entra in gioco il nostro Fitbit infatti se apri un conto corrente BuddyBank per la prima volta tra il 30 marzo 2021 e il 30 giugno 2021 ed effettui acquisti con la carta di debito BuddyBank sempre per un importo pari o superiore a 500 euro entro il 31 agosto 2021 potrai ricevere un voucher per un Fitbit Inspire 2 io vi lascio tutti i link in descrizione se siete interessati e adesso purtroppo i battiti aumentano ragazzi. Ci stiamo! It's the time! Dai! Uh. Dai. Uh. Mi sono appeso al gas quando sono atterrato <ride> no vedi 110 e eh, allora eh, non so fai dopo più sì. 112 perché l'altro è più la prima volta la, il primo quando è l'inaspettato che fa più paura sai che io quasi quasi ne faccio un altro lo rifaccio lo rifaccio vai piccolo bambino E ci lascia le zapole Come se fosse lui a sparare, eh? oh! Morto Io adesso so no, non allontanarti per favore No vai, vai, vai. sai cosa ti aspetta te ah, arrivederci Ci vediamo in un prossimo video sì. Tu e tu adesso io faccio eh, fare un eh, po' di pipì prima eh. Ah posso fare così Posso dire una cosa Mi metto l'impegno Se qualcuno lo fa sul bag Lei non vale Sul bag è ancora ancora c'è cioè già troppo collo pure cioè. Tu hai detto così Sfida accettata Simo ti sei messo nei guai Vai Alboreto metticela tutta Dai Albi, convinto ah! Oh semma una puttana Ma è una roba aliena per me Devi essere convinto è Un, non un po' in down mentale Convinzione Dai Albi <susurr> <susurr> <susurr> <susurr> Va bene Sbagliato? Scusate ero lento, ho capito però Fai così Per 15 secondi Vai fallo 15 secondi Devi pensare a saltar dritto E tenere il peso davanti Senza mollare il gas Mollo il gas oh, oh, oh. Madonna <ride> Questa è una culla per i pulcini del park Adesso però sto capendo <ride> Piccolo applausino Ah oh, madonna oh, oh, oh. No! Cacchio sono proprio un sacco di patate quando a te Tutto per il contenuto ragazzi Ho capito <ride> Madonna Santissima Alboreto! Ce l'esce a cadere in dei modi che non hanno senso! <ride> io ci provo! Ma è come se fosse un super istinto! cioè Io ci provo! Ma è un super istinto e non ci posso fare niente! vai Albi! Incastro reto, ingheppo reto, perché se non arrivi a metà sul landing non sai nessuno Cinque salti, quattro cartelli <ride> e una ingheppata no, La cosa di oggi ragazzi, abbiamo visto all'opera il vero incastro reto Non so, a me sembra un'arte, atterrare dritti e poi quando atterri dritto certo. ti incastri con la testa proprio cioè. Adesso ho fatto tutta questa cosa, perché voglio dire a una persona che non è mai salita su una moto Cosa può fare su una rampa eh, Dai eroi, cacciati su, su sta moto, sai come si accelera? Sì Ok, meno male Tu i piedi Apri tipo metà gas Quando arrivi sotto la rampa Accadere. Dai praticamente tutto Però non il gas no. Piedi Sei dentro oh, Ci sei? Sei vivo? Sì, oh, mi sono appoggiato sulla rampa Non hai accelerato un cavolo Per fortuna Yoshi ce l'ha filmata un po' meglio Io mi ero già spaventato prima della rampa Ho detto cazzo adesso a terra sopra Ebbene che... è, è quel che finisce bene ragazzi Come tutte le favole Lieto fine Basta grazie Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi mi raccomando Superate il canale per questi contenuti Mi sa che ci dovremo vedere e Con la moto grosso Con la moto grosso. vera Perché